ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono GasGas0608 E oggi siamo qui tornati su Fortnite eh, Purtroppo però io da un pochino di tempo non ci gioco eh, Come già penso che sappiate È uscita la season 4 eh, E allora Anche se io già ci ho giocato Ci tenevo per chi non, anche non ci gioca eh, A farvi vedere il nuovo Pass Battaglia che è davvero magnifico allora intanto vi dico una cosa per i prossimi video usciranno molto molto molto tardi farò tipo un video al mese anche di meno un video ai miei due mesi perché ora inizia la scuola quindi non trovo il tempo di fare i compiti ehm, detto questo io direi di iniziare ciao ragazzi! siamo qui nella season 3 e dopo questa partita vi mostrerò il nuovo passo Penso che anche la maggior parte di voi l'abbia visto, quindi. Eh, non avrebbe molto senso. Intanto qua si trovano, diciamo, le armi mitiche. Io ci ho provato una volta, non è finita bene, infatti, non ci sono più andato. Non... Ve lo giuro, ragazzi, ho preso solo due volte le armi mitiche. Cioè, l'arma mitica. Quella di. Eh... Ah, boh, non le so molto bene il nome. Comunque, quella del surfist, come si chiama. Comunque ragazzi, vi vorrei far vedere, intanto hanno aggiunto quest'arma che io adoro, ve lo giuro. Allora, hanno riaggiunto le granate ad onda d'urto. Poi vorrei fare notare una cosa, nel martello di Thor, che sì, è una skin del pass battaglia, Thor, allora quando tu togli il martello di Thor, guardate, non puoi subito... Dare il colpetto E questa è una cosa che Un pochino ti penalizza Ma io non, non ci ho dato molto conto Devo dire Attenzione perché già ci sono spari Oh mio dio Cose pesanti signori Dai Non lo fa più Non ci posso credere Mi ricordo una partita che ho giocato All'inizio Inizio, inizio. Ehi E sei capo eh, eh, eh, eh, eh. Cosa vuoi fare Contro zio gas Allora Dov'è che abbiamo un tizio diverso di me eh. Eh. Non l'ho preso L'ho preso Morto però quanto danno mi ha fatto e poi un'altra cosa che la pistola l'hanno fermata diciamo sul, al blu perché poi c'è di nuovo il revolver si sì, hanno riaggiunto il fucile a pompa ma hanno tolto il pesante tattico Livello 19 Niente male ah, ciao cassa, buongiorno Un bel boltino, eh Non lo so, sono indeciso Però si sì, dai Aia raga ci sono ste cuffie che Oggi mi danno un po' fastidio devo dire. Eh? Ecco, e io sbaglio arma. Vorrei iniziare a fare le sfide di Wolverine perché sinceramente non c'è una volta, lo giuro, in cui trovo i tre virgolette segni di Wolverine. Allora, quanto ne so uno dovrebbe essere... Dall'incirca qua. Però io già sono qua. E non vedo niente, vediamo, vediamo Allora, vediamo se qua Per caso un albero Ecco E ce ne sono due Ora il punto è Dobbiamo trovare l'ultimo Hanno tutto a proposito La mitraglietta normale E hanno aggiunto La mitraglietta silenziata Cosa che a me non dispiace Allora io direi di Aprire Google E cercare dov'è Wolverine Va bene Direi di farle dopo Perché c'è un tipo da me Allora io direi di andare in safe Anche perché non è lontana via Ma mi devo fare il ping! No, no, no! I might get to know you che bella questa musica! Guarda. Ci tenevo a morire dalla depressione oggi, guarda! Veramente tanto! Ah! cosa più importante per ora ci sono due che si fightano e io ci devo andare per forza perché sono un deficiente aspetta 105 no oh così preso diamine Kaboom oh mio dio ragazzi cosa ho fatto? qua la tavola di surfer di <ride> Stark, raga quello Questo lo devo prendere mamma mia che fortuna ok il bolt va bene germi che io armi che io già avevo Siamo seri Cioè raga mi ha allagato Oh mio dio Là mi tra... Siamo seri No raga ma siamo seri seri Cioè M mio dio Ok qua c'è il pass Allora Andiamo a a ah, boh, livello 1 ti danno torre poi ti danno le per dare il martello. Poi a livello 22 ti danno Jennifer. Che okay, prendeci ultimo. Questo. Mio Dio. Poi Ci sono le cose per Groot. Qua c'è l'amichetto. Io sono pronto. Starno. ok poi c'è DOOM bene poi Mystic Mystica poi vediamo Tony Stark, signore e signori, non poteva mancare lui. Poi qua ci sono le cose di Wolverine. No troppo bello. Comunque allora io direi di andare in carriera. Cablam. Comunque, allora io direi di per ritornare in partita. Intanto a vedere le cose di Wolverine. Perché. Comunque lagga un botto qua al video. Allora. Ehi. Ehi. Eh. Ah, che cos'è? manco il tempo di entrare nella allora, rovina in cima a un monte ok ho capito ho capito ho capito dove perché non mi fa allora smetti di ispezionare devo andare qua anzi no Che cos'è quella cosa? Che diavolo è raga? Allora intanto lì ci sono le rovine. La rovina. Che cos'è quella cosa? Boh. Ok Tutto questo è molto strano Comunque io direi di andare a lottare In questa casetta Cioè ma seriamente non c'è nemmeno Una cassa Ma questa non è la... Quella è la località di Black Panther ah. Ringraziamo il nostro caro Black Panther raga perché a me mi ha fatto innamorare dei supereroi. Cioè, non in un modo proprio... Oh mio dio! Raga! Oh mio dio! ciao baby ok allora ti uso nel 90% dei casi guarda però ti faccio il pieno perché mi sembri molto baby baby diamine raga no no no no Dov'è il tizio? Non ci posso credere col combat Ok raga io direi di Cambiare Emot Cioè cambiare skin scusate Ultima partita del cavolo perché mi rovini i momenti aia mi sono pure fatto male maledetta dunque perché non carica la partita ok ha caricato partita non ci credo Non ci posso credere Che cavolo però raga Niente raga Devo dire che Questo video finisce qui purtroppo Perché Volevo fare una pratica migliore però dai Mi rifarò nelle prossime Detto questo ragazzi il video finisce qui Ci vediamo Chissà quando Perché non lo so quando c'è il nuovo video ehm... Però So che sarà stupendo almeno penso che sarà stupendo eh, no, detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!